Ciao a tutti oggi prepareremo le tortine di mele il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina per dolci, zucchero semolato, burro fuso, vanillina, uova, mele tagliate a pezzetti piccolini, cannella, la scorza di limone, lievito per dolci e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza del limone, la cannella e lo zucchero semolato. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 10. Finiamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo le uova. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 5 minuti a velocità 6. Adesso aggiungiamo il burro fuso il lievito per dolci, la vanillina e la farina per dolci. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Il composto è quasi pronto. Adesso aggiungiamo le mele che abbiamo tagliato a pezzetti piccoli. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi con l'anti-orario a velocità 3. Composto è pronto. Adesso lo trasferiremo. In eh, una teglia per muffin che abbiamo rivestito con delle cartine. Adesso li cuoceremo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa. Le tortine alla mela sono cotte, lasciamole raffreddare prima di servirle. Tortine di mele, grazie e alla prossima ricetta.